68,6 cm, 27 pollici, 3840x2160 pixel, 16 169, 4K, IPS, rapporto di contrasto 1301, 1,07 miliardi di colore, tempo di risposta 6 millesimi di secondo. Mi chiamo Samuele Perti, fotografo e videomaker e oggi vi voglio parlare di un monitor che sto usando da qualche tempo, il ViewSonic VP 2768A 4K. Di solito il mio desk setup è composto da due monitor, un ASO 27 pollici, 2K e mezzo, che è il mio punto di riferimento per i colori, per il color grading, e un 34 pollici Samsung 4K, che però utilizzo più per maneggiare il desktop o avere la timeline per quando monti video. Diciamo che per i colori mi affido a ASO, che è un 2K e mezzo, mentre questo, ViewSonic è un 4K e la differenza si nota. È decisamente più definito. Ma la definizione non è tutto quello che cerco in un monitor, cerco l'affidabilità nei colori. Chiaramente i monitor devono essere calibrati, se no parliamo di niente. Quando lavoriamo alla color correction di una nostra fotografia o di un nostro video, dobbiamo sempre ricordarci che il nostro contenuto andrà poi visionato su tipi di device diversi. Perciò dobbiamo partire da un buon monitor per regolare i nostri colori, il nostro contrasto e la nostra luminosità. Quando lavoriamo alla color correction di un nostro video, di una nostra fotografia, dobbiamo poi ricordarci che il nostro contenuto andrà visionato su monitor completamente diversi, come potrebbe essere un iPad, un iPhone, un Samsung, uh, un PC, un Mac, un televisore. Quindi dobbiamo lavorare su... Una, un monitor, un pannello di qualità questa qui è una cosa da sottolineare perché sono sicuro che vi è capitato che avete post prodotto una fotografia siete soddisfatti del risultato la caricate sul vostro Instagram il vostro amico visiona il vostro amico che utilizza iPhone vis visiona la fotografia la vede sicuramente più desaturata di un altro vostro amico che utilizza Samsung questo è il motivo perché bisogna lavorare su un buon pannello, su un buon prodotto perché riusciamo a fare un master di come saranno poi i colori, in modo che quando viene visionata su diversi dispositivi non è che non cambia, comunque sia cambia, ma però avete allineato il più possibile allo standard del, del mercato, è un buon prodotto come questo qui, che riproduce tutti i colori al 100% RGB, a uno standard top level. Ora non vorrei sembrarvi ripetitivo, per l'appunto ripetendo standard, standard, standard, ma il VP2768A è davvero così, è al top notch, incredibili dettagli 4K. E io che utilizzo ESO, posso dirvelo, il mio è un 2K e mezzo, non è un 4K, i colori sono molto affidabili, ESO comunque sia una marca che tutti conosciamo, ma non ha nulla. Questo, questo ViewSonic non ha nulla da invidiare al mio monitor ISO, anzi i dettagli sono molto meglio in questo. Color gamut in linea con il top standard, colori RGB 100% riprodotti, dettagli incredibili. Questo monitor assicura che i colori dei vostri contenuti, fotografie e video siano al top notch, in linea con lo standard professionale del mercato. E poi che dire? È super orientabile si può alzare abbassare utilizzare in verticale orizzontale si può girare davvero mm, potete posizionarlo come più preferite Ha ah, qualsiasi porta usb usb c displayport le porte non mancano ce n'è una di ogni tipo anzi più di una di ogni tipo state tranquilli in questo lato non manca davvero niente qualità prezzo direi top perché è un prodotto di buona qualità a un prezzo molto competitivo, quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link dove poterla acquistare se siete interessati e dove potete vedere tutta la scheda tecnica più dettagliata perché questo non è un video scientifico, è un video un po' sulle mie impressioni che sono state molto buone e volevo comunicarvelo. Siamo alla fine di questo video, spero che sia stato interessante vi lascio anche qui il mio contatto Instagram dove potete farmi altre domande potete farmi domande qua nei commenti o in direct su Instagram e Lì potete vedere anche i lavori che ho postprodotto con questo monitor. Grazie e alla prossima!